Buongiorno bambine, Ciao. ci siamo? Sì. Siete pronte? Sì. E che cosa stiamo preparando? Le ultimissime cose, prepariamo i panini e si parte. Siete contente? Sì, sì. Ma quanto siete contente? Da 1 a 100? Mille. Eh. Va bene, allora, va bene. 1200. Dai, su! Che tra poche ore siamo a Genova e finalmente vedremo la nostra nave con, speriamo, i personaggi della Toons. Wow. Eh? Siamo le nostre mamoline sentite? Profumosa! Ah, come profumata! qui si ho già annusato, amore! E quindi loro vengono in nave con noi? abbiamo anche Filippo. C'è anche Filippo con noi, certo! Io sono la mamma di lei! E come e... si chiama lei? Io sono la mamma di Chiara, sono la mamma di lei! E lei e lui si chiama Bodi e noi, siamo, noi siamo, le zii, siamo le zie di... io sono la zia di lui di Bodi e lei è la zia di lui, okay. e Filippo è, è, la, nostra, <ride> è la nostra amma, è fratello Filippo è perché no, è mio è, figlio, mm, e, è, è, il nostro, wow. è il nostro figlio e anche lui lo coccorriamo è il nostro figlio c'è la chiesa in una valigia Adesso in una valigia, Beh, certo. Noi Filippo non lo portiamo si sulla nave. Sì, no, ci che... voglio portare. Eh no, amore, ci dovevi pensare prima, adesso non lo troviamo Io più Filippo. Noi. Fai niente, amore, vai. non ti preoccupare, hai Chiara. Allora, ragazzi, abbiamo lui caricato... È, chi? È il mio preferito, anche Filippo, però è lui il primo, da quando siamo andate lì a Rimini, perché è troppo coccoloso, guardate che musino. A questo l'avevamo preso a Rimini? Sì, ah. anche lui, anche, lei, anche Pimo, lei però Filippo, loro due, loro tre sono tutti quanti il primo. E okay. l'ultima sei tu. Ok io vado, eh, voi restate qua, ci vediamo tra un eh, mese. Mi raccomando, fate tanti video, io torno tra un mese. Anastasia, Questa era mia io prima. sono l'ultima persona a cui vuoi bene? Eh, no. A few moments later. Bravo, partiti! Evviva! Qui c'è la fascia. La fascia l'hai trovata. Ah la brava, brava. Poi qui c'è il libro, dietro ci sono le pedalle. Eh, dietro c'è il mondo Siete contente? Eh? Vale? Bene Contenta molto... amore Abbiamo fatto, e abbiamo fatto... Eh, Hai fatto bene perché no. tanto ci sono due ore di viaggio E quindi ti puoi rilassare sì. Per due ore andiamoci. Oh, sei felice cibo? Va bene. So sì. Va bene, adesso facciamo benzina e si va verso Genova. No, ma adesso abbiamo fame non oggi, no? sì. ci possiamo fermare, però almeno già qui. Eh, cibo. infatti, si sono addormentate, fanno un riposino. Vanessina si è sdraiata perché è stanca, cinturata, ma sdraiata. Amore, ti sei svegliata? Adesso siamo nelle gallerie, siamo quasi arrivati a Genova. Vanessina lasciala dormire Ani, lasciala riposare, che lei soffre la macchina e se si sveglia poi sta male. Appena siamo arrivati la chiamiamo, va bene? Eh? Manca poco eh Tata? Brava Amorimia. Sono nelle gallerie, adesso ne ho finito. Ok, no, ce ne sono ancora. Si entra e si esce. bella luce che ho Ma Quale luce? Ah, no, sopra la galleria? Eh no, sì. Okay. Ti piace stare in galleria? Sì. Eh? Va bene, ah, ti riposi ancora un pochino? Sì. Va bene, a dopo allora. Va bene. Quanto tempo è che siamo in coda? Vane, ti sei svegliato anche tu? Oh che angoscia, cioè, siamo in coda c'è tantissima gente. Siamo usciti adesso all'autostrada, ma siamo in coda da tre ore quasi. No, tre ore no, dai. Però è tanto. Eh? Stiamo facendo gli ultimi dieci chilometri. Tanto! in un sacco di tempo, dai, arriveremo guardate quante macchine ci sono amore, cosa hai visto? che bella, gigante! la nave, hai visto? Sì. siamo ancora in coda, però la nave si vede Vane, tu la vedi? è così com'è amore? così, così, è così ma sei, che sei contenta? Ma... Sì, sì. speriamo di incontrare i personaggi dai, quali personaggi? quelli della luna e perché? Perché a volte ci sono, sono dei personaggi che C'è il papero nero, c'è il Bugs bunny, lo Magari sai Magari ci saranno Magari sì, a e volte ci sono lavoro? Certo a loro. Certo amore, dicevi Vane? Niente. niente mi Esatto, se c'erano buco le non uscivano fuori da lì no, Mangiamo le crepe Eh sì, è come se non le avete mai mangiate Ma non vi basta mai una, quella nave lì che c'erano i giochi sì, amore. Non piccola, no, si può più no. andare, so. Magari c'è la sala giochi. Se c'è, giochiamo. Va bene. Se si può accedere. Una volta ci sono fa... le macchinette. Ci sono le macchinette con i giochi. C'è eh, la sala giochi? Giocchi. È vero che c'è. Quando tu Ma esci, così, dalla sì, prima che tu esci, ve sì. la porta sì. a vedere tutto il mare. la sala giochi sì. Andiamo a giocare. Tu, mamma, ci devi cercare Va bene. Da fuori si può entrare. magari, Va bene. Ho l'impressione che ci sia molta gente Questa volta sulla nave Perché c'è tantissima gente in coda Però fa niente, vero? Speriamo di riuscire a imbarcarci e siamo fermi Ci siamo, bimbe E finalmente abbiamo superato il traffico Che è durato ben un'ora, se non di più E ci siamo Siamo sotto il check-in per salire sulla nave ragazzi ce l'abbiamo oh, fatta si intravede la nostra nave sembra in male se si vede questa sa eh, oh, eh, sì che è questa eh si che questa si si ragazzi lì ci sono due, due personaggi ma ah, li vedi? si sì, uno lì e uno lì e eh, io no ah lo so prevero là in alto c'è un papero no, e eh, siamo un po in basso Esatto. e in basso esatto. c'è una tra mezz'ora ci imbarchiamo aspettiamo papà che è andato al centro commerciale a comprare una cosa e arriva subito e poi ci si imbarca non vedo l'ora non vedo l'ora soprattutto di sgranchirmi le gambe Anch io, eh? io eh, di dormire. di dormire ma se hai dormito Vuoi andare sul svegliare e io voglio andare a io, giocare io voglio andare a bere un buon aperitivo e io voglio andare a giocare ai, ai videogiochi fame sete? solo ah, io sì, siete d'estate a limone è anzi, vero lo eh, si voglio, è bello, andiamo, andiamo a bere un buon aperitivo e ah. poi mangiamo Ma andiamo a... quindi ragazze ascoltatemi bene adesso interrompiamo il video e lo riprenderemo quando saremo sulla nave va bene Sì, sì. Eh? la nave sta partendo ah, la... sì. un'altra della mobi sì? Sì, con la... un anzi magari se faccio in tempo mentre parcheggiamo entriamo nel parcheggio dell'auto ok ah, fatto... no, nei garage. Così. ci sono bimbe ci stiamo imbarcando adesso tocca a noi salire nei garage della, della nave e scendiamo dalla macchina esatto c'è un camion che sta facendo manovra e dopo di lui guardate ci sono i garage della nave e ci imbarchiamo anche noi eccoci che saliamo ed entriamo nel garage per chi avesse già preso una nave traghetto per la Sardegna o la Sicilia, sa di cosa stiamo parlando. Per chi invece non l'avesse mai preso, ecco voi i garage della nave. Ragazzi siamo i primi, ma no, i primi primi no, ma c'è veramente pochissima gente nel garage. Siamo i terzi, noi e le moto. Ok, benissimo ragazzi, adesso scendiamo dalla nave, andiamo a prendere la chiave per la cabina e ci vediamo in cabina. Sì! Mm. Contenta? Sì, andiamo a giocare io adesso è fatto <ride> Ok ragazzi siamo scesi dalla macchina e siamo nei garage delle macchine. Stanno salendo un sacco di macchine come potete vedere. E tra pochi minuti andremo a prendere la chiave della cabina. Andiamo bimbe! Ci dentro la nave. Andiamo a prendere la chiave questo. per la cabina. E ci siamo Dai che lo fa Anastasia Anastasia aprirà la nostra cabina ah. Per la prima volta Bravo amore Quattro lettini, Quattro lettini. Oh abbiamo il letto matrimoniale mamma, mamma, Io e te possiamo dormire lì allora Io andiamo qui da sola Sì amore Che bello speravo che ce lo dessero Accendiamo le luci Mamma e se facciamo così io voglio dormire Posso no no ma amore io e te dormiamo qua sotto guardate ragazzi che oglo meraviglioso poi vi faremo vedere quando saremo in navigazione il mare cosa succede? non riesci ad aprire? va bene accendiamo la luce il bagnetto con la doccia il lavandino e il bagnetto dai il letto super gigante il lettino di Vanessa Anastasia tu dormi con me perché questo letto è familiare io voglio dormire nel mio lettino questo ma, ma non puoi dormire insieme alla la, mamma? ma c'è la sfollina ah va bene allora Vanessa dorme in questo letto qua in alto vai, e papà apri, in questo apri. vai Vane sali Buona. sul tuo lettino vai Vane anch'io voglio andare anche io voglio andare, Dai. Io voglio andare mamma. ma Vane vale, anch'io wow come ti trovi? Bello. Eccoci, com'è? che bella fine la finestra. Ragazzi, mamma. ascoltatemi un attimo: io sono molto stanca e ho bisogno di un super cocktail e di bere qualcosa di fresco. Voi non eh andrebbe io, un estate? Sì. Io sì lo bevo, però vado. Intanto, ci laviamo prima le manine. Adesso esce papà dal bagno e poi ci laviamo le manine noi. Ma allora ci sono i personaggi. Non lo so, li potremo trovare stasera quando la nave parte, ok? Sì, perché magari non arrivano di sera, ma di più. Esatto, giorno. esatto. Intanto sì. adesso dormono di sera, eh. così sono già pronti per venire da eh, noi. Ah sì. Così. Chi esatto, è? esatto. Pesati! Chi è i personaggi. Sì. <ride> Andiamo a bere un aperitivo? Guardate i Questo che ponte è? Che, che piano è? Guardate i disegni Non lo so Guarda, i disegni Eh sì, eh Dove c'è la reception? Dove c'è la reception? Mamma, guarda, Lo hai trovato? Vieni qui Lo sei trovato Una super mano Oh, eccolo Gatto Silvestro che sta lavorando, eh Non disturbarlo che è il lavoro, ok? Andiamo, dai Andiamo a bere qualcosa di fresco ragazzi su ogni piano ci sono dei dipinti Titti, Gatto Silvestro e la famosissima nonna guarda sembra che la nonna abbia in mano un telefono fantastico andiamo che abbiamo perso papà vai vai vai abbiamo perso papà aiuto lo vedi? bimbe bimbe Cosa c'è? Ah, si può entrare! Volete stare qui voi? Mentre noi andiamo a bere qualcosa di fresco? Vanessa, posso lasciartela? Eh? Chi c'è? Un altro personaggio? Siete contenti? Che bello! Una raccomandazione! Non mettetevi le mani in bocca! D'accordo? Vanessa? Ok. Senti un attimo, Vane, ci sono le palline, ma <ride> sì non ho capito come si fa. Dove sei? Sei uscita. Io ho perso papà nel frattempo. Vabbè, ciao, come va, Ma non avete sete? No, non volete venire a bere qualcosa? No. Ok, allora io cerco un attimino, papà. Vane, ma ti no. lascio tua sorella, eh ciao. capito? Buone. Eccoci qua. Buono, Buone. bello fresco. Dopo, ragazzi, andiamo a giocare in sala giochi. Magari dopo cena, ceniamo prima. Perché io ho un po' di fame. Eh, io, ok? Mamma, io ho trovato un altro personaggio. No, Sì. dove? Uh, lì, dove vedi? Con il cappellino. Dove, amore? Lì, dove sono i io vedo solo i baristi. Lì, dove si fa i coccoli. Ah, sì è vero. C'è Twitty, Twitty che gioca a golf. È qua. È vestita da giocatrice di golf. Eccola con la, la mazza da golf vedi non c'è la, la palla ma non che la vieni, guarda pietoni che bei piedoni che ha pietoni. che carini piedoni. che sono sai che dovremmo comprarli anche noi e metterli in giardino anche lì. Dove? Ah, qui dove qui c'è donald buck mi fa la linguaccia ma siamo sicuri mi in alto ce n'è un altro, eccolo lì che si lancia col delta Bravo Pop eh, Ce l'avete fatta bravissima ah però, dopo a cena mangiamo qualcos'altro, e eh certo questa non è una cena, questa è un attimo. E, e poi dopo cena mangiamo la crepa alla Nutella. Ragazzi, un po' d'aria, bimbe! Guardate che bello! Siamo sul ponte della nave, fuori all'aria fresca. È bello, qua eh? Questa sera veniamo, veniamo fuori anche, stasera. veniamo fuori anche stasera quando è buio. Eh? mentre la nave è in navigazione Eh? vuoi vedere gioco, il mare no? vediamo papà Vabbè, che gioco fa, fa. Vabbè, vai Ani ferma ferma aspetta ferma devi camminare senza farla cadere vediamo se sei una buona equilibrista vai no niente andiamo in popcorn, dai no eh <ride> dai dai vieni la testa giù vai Lascia, lasciali, lascia vai. No. Vai, la vai! Vai Ani! No, no, mamma che sono leggere! Dai ragazzi! Mama. Bravo amore! Oh. <ride> non sono bruciati questi? Sono più buoni di quelli eh, che vai. fa la mamma? Ne assaggio uno? Buoni! Vai, dopo andiamo al ristorante a mangiare, io ho fame. Lascia. Vai. adesso mangiamo adesso beviamo un cocktail eh lo so vai bimbe si balla ora uh! Anastasia tra pochi minuti faranno un'estrazione io ho uno scontrino con due numeri se uno di questi due numeri viene cena e poi torniamo fuori quando la nave invece è in movimento e vediamo il mare sarà bellissimo te lo posso garantire ok, okay. e poi andiamo a giocare in sala giochi va bene sì. dopo cena sì. e poi a nanna perché domani mattina alle 6, domani 6 ci svegliano no, e domani no, mattina no, quando arriviamo sei. a casa andiamo Io a fare colazione sei. al billy ok al billy, al billy a santiodoro ah, okay. va bene Vane, questo ristorante è self-service, ciò significa che dobbiamo fare la fila e tu sceglierai quello che vuoi mangiare, ok? Se hai fame. Sento odore di polpette al sugo. <ride> Vero? Ok, siamo al ristorante, cosa dobbiamo fare? Mettere il gel. Vuoi un'insalata? Vuoi un primo? Allora chiederai che cosa ci sarà? sono queste? Ah, allora, te lo dico io, Vanessa, lasagne al pesto e fagiolini con patate. Non so cosa c'è, Ah, lo sai? Buone, Vane, hai preso le penne alla boscagliola con la panna e la pancetta, buonissime. No, tu non mangi niente, poi... Aspetta, quando ci sediamo lo mangio, ok? Non puoi non puoi capire chi è Eh, immagino. Abbiamo preso la pasta al pomodoro, vuoi anche le patatine? No. Ok, tu invece, Vane? Sei sicura? Buon appetito a Vane, che ha preso la, le pere alla boscaiole, le patatine fritte con la frutta. Ma, ma aspetta, il e ad Anastasia, che invece ha preso gli spaghetti al pomodoro. E a Papi, buon appetito! Cosa hai dimenticato? Il ketchup? andiamo a cercarlo, dai! Mi scusi lei, ma che fine ha fatto la pasta al pomodoro? È boh? No, è boh? È tutta lì? Adesso la devo mangiare io, quindi... Cosa c'è? Ah c'è un altro personaggio Eh sì amore C'è un altro personaggio è vero Abbiamo finito di cenare Adesso andiamo un attimo no. ah, Super Nutella Ti piacerebbe averla eh Dai andiamo un attimo Ascolta andiamo un secondo in Andati. camera Che metto giù delle cose E poi andiamo a giocare ai sala giochi ok? Sì andate a giocare un po' Dai e poi andiamo a mamma. Figati. E Ma dopo le pallone ti devo E Ciao. Ma Giochiamo in sala giochi Ani. Vai Ani. Grande Ani. si torna in cabina e si va a fare la nanna Vane Vanessa è sparita sulla nave non sappiamo Bene. più che fine ha fatto dov'è Vanessa Bene. Vanessa sei già arrivata bravissima caspita ci si può fidare di te allora ok Vediamo Anastasia che apre la cabina. Tira la via adesso. tiri giù la maniglia no. e niente da no. fare. Dai. Ok, vai, tirala fuori e aprite. Bravissime. Sì, siamo partiti finalmente, si parte da Genova con mezz'ora di ritardo, vero Tata? Sì. Eh, speriamo adesso che magari recuperi la mezz'oretta, comunque sì, siamo in movimento, non si vede ma siamo partiti. E quindi niente, aspettiamo Anastasia un attimo e facciamo i saluti, va bene? Sì. Che poi si va a dormire. E ci vediamo domani mattina appena sveglio, ok? Ani, andiamo a fare la nanna? Sì. Eh, la nave è partita, adesso andiamo a dormire e ci vediamo domani mattina. Buonanotte a domani mattina. A domani mattina ciao buongiorno bambine e ben sveglie siamo arrivati oddio siamo arrivati siamo ancora in navigazione però ci hanno svegliati papà e Anastasia sono andate a prendere le brioche e i cappuccini adesso facciamo colazione e poi cominciamo a uscire dalla stanza ok? Mm -hmm. buona colazione ciao. che sono? sono le 7 del mattino si vede terra c'è anche una nave da crociera e siamo praticamente arrivati a Oglia, vero? Tra poco scendiamo dalla nave, prendiamo la macchina e ce ne andiamo a casa, ok? Dormito bene? Sì! Sì? Io così così, veniva chiamata una persona continuamente al microfono e ogni volta che mi stavo per addormentare questo qua mi svegliava. E Invece stavo per addormentare finché non abbiamo sentito quella che abbiamo sentito quel eh. io mi sono scritto che mi stavo addormentata anch'io mi ero addormentata ma lì era il mare le onde del mare che sbattono sulla nave stanotte c'era un pochino di maretta eh mare mosso leggermente però mi piaceva ti sei svegliata di notte eh. durante la notte allora l'hai sentito va bene amore allora questo video vlog sulla nave finisce qua eh? se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale